Ciao amici e benvenuti a questa edizione speciale del Gormiti Show! In questa puntata esclusiva vi proponiamo i momenti più divertenti e le sfide più emozionanti tra Johnny e Giada con i collezionabili, una vera top 5 dei travestimenti più simpatici, delle battute più divertenti e delle sconfitte e vittorie che i nostri amici conduttori del Gormiti Show hanno messo in atto in queste puntate. Pronti? E allora partiamo! Al quinto posto troviamo Johnny in versione toro seduto. Vediamo com'è andata. Johnny, prima di tutto, come ti sei conciato? E poi, e poi cosa stai facendo? Tu non disturbare me, io preparare per grande battaglia. Io oggi vincere, tu oggi perdere. Ma ancora con questa storia? Senti, prima di dire altre sciocchezze, iniziamo a giocare. Va bene, va bene. Questa volta ti batto. Allora, chi hai trovato tu? Aspetta un secondo. Ah, io ho Lord Helios. Io ho trovato Koga. Allora, sotto il piede... Ah, Sotto il piede ho il numero 7. Io sotto il piede ho il numero 2. Mm, forse il mio travestimento da indiano può avere un senso. E sulla card, il numero 9. Io ho il numero 6. 6! Sì. Non è giusto. 9 più 7. Solo perché hai fatto una canzoncina hai vinto. 16, segna. E ragazzi, funziona così. Quando uno si prepara e fa l'indiano. Non è giusto. 16A. 8. E mai, e mai. Ragazzi. Vabbè, fortuna. La prossima volta rivincerò io. Vedrai. La prossima volta indiano. Al quarto posto la sfida si accende con Johnny in versione uomo di latta. Il mistero sul perché si è vestito così lo potrete svelare guardando la seconda parte dell'episodio 8. Tadan! Ma, ma come ti sei conciato questa volta? Non come mi sono conciato? Giada, sono l'uomo di latta! Ma come ti è venuto in mente di vestirti così? Ma non cioè... Lo capiremo tutti insieme nella parte 2 perché sono vestito in questo modo. Dai, aggiughiamo che è meglio Dai. perché sennò... Ah, io prendo questa, va. Vediamo. No. Vediamo, vediamo, vediamo un po' Io ho trovato Lord Helios nella versione speciale tutta colorata in modo diverso Tra l'altro il colore blu è il mio preferito Io ho trovato Avok. Allora, Giada, Giada Sotto il piede ho il numero 1 Io ho il numero 7 Io sulla card ho il numero 9 9 più 1, 10 Io sulla card ho il numero 7 mm. Quindi dai giochiamo uh, eh, Sì giochiamo hai vinto Vabbè. Giochiamo giochiamo Va bene arrivo l'ordelio Ma io mi nascondo qui Dai sì. dai sconfiggimi va bene dai falla finita va bene bah, Hai visto? Sei contenta sì, Ti è schiacciata come una lattina hai visto? No non è vero Vabbè intanto io sono riciclabile al contrario tuo Ed ora amici arriviamo alle prime tre posizioni Siamo sul podio ma per gustarci meglio le tre sfide più divertenti, che ne dite di un uovo di cioccolato? Sono arrivate le uova di Pasqua dei GORMITI! Finissimo cioccolato al latte che racchiude le sorprese dei nostri mitici eroi. Le uova di Pasqua dei Gormiti le potete trovare nei migliori supermercati, non fatevele sfuggire! Ok amici, pronti alla nuova sfida? In terza posizione stavolta è Giada, che ci stupisce invocando il potere della natura e più precisamente quello dei quadrifogli. Qui. Giada, ma cosa sei diventata, un albero? No, ho invocato il potere della natura, che è mia amica E adesso il potere del quadrimoglio Ah, ho capito, anch'io lo facevo da piccolino con gli amici Prendevamo e facevamo eh, mamma, non mamma, mamma, non mamma, a volte funzionavano Gianni, non sei simpatico, queste non sono margherite, sono quadrifogli E eh, va bene, sono quadrifogli quindi? E eh, non fai mamma o non mamma con i quadrifogli Va bene, quindi? Quindi spero che questa volta finalmente la fortuna sarà dalla mia parte Ma perché? Vuoi perdere sempre Giada? No, adesso vedrai che vinco, conciata così Vai, giochiamo <ride> Vedremo Allora, quadrifoglia, scegli <ride> Io prendo questo qua Questa Mmm, L'odore della vittoria Vediamo un po' Che bello, che bello, che bello Voi oh, ti dico subito che ho trovato Un bellissimo allora, avoc Io ho trovato Diacos. Ok, allora Sulla card ho il numero 7 Sulla card ho il numero 6 Sotto il piede Inizia tu No, inizia tu mm, Sotto il piede ho il numero 2 quindi 6 più 2, 8. Va bene, Giada, e eh, mi tocca, io sotto il piede ho un numero 4. Non è giusto? Vinco ma sempre. Ma perché se tu ti travesti vince io no? Vinco sempre. Tu no, mi, no, chiesto, non è giusto. Mi, hai chiesto, mi sono travestita, è la fortuna, è tutto quanto. È mi hai mio. chiesto un consiglio sul tuo travestimento? No. no okay. Questi sono i risultati che perdi. No. Eh vabbè andiamo avanti che meglio al secondo posto medaglia d'argento per il popolo mecha che presta i poteri a johnny per una super vista nella scelta della bustina perdente eh, devo usare devo usare la vista mecha e mi sono esercitato pure la vista meca adesso? Sì. <coughs> ferma tutte cose che ti inventi eccola è trovata? me la dai? Sì, questa, vince. questa è quella perdente. Per Poi quella che vince uh -huh. è questa. Pronta? 3, 2, 1. Sì. Ecco. Wow, eh, lui mi piace wow. un sacco. Lui mi piace un sacco. Mi piace la velocità. Io ho trovato Ultra Zephyr. Io, Lord Electrion. Allora, vediamo sulla card. Che numero hai? Io ho il numero 7. Io ho il numero 9. Va bene, sotto il piede Inizia tu. Io numero 7. Io ho il numero 3. Vista meca, vestito da qualsiasi cosa, vinco sempre. Io sono proprio imbattibile, hanno proprio ragione i, i, i ragazzi, i bambini che ci scrivono: Che io sono. Che io no, sono no, no, adesso tu mi fai il trucca che, che io sono invincibile, invincibile, invincibile, i vinci. Andiamo a fare il trucca andiamo, vai. Prima di annunciarvi la prima posizione, ho una domanda per voi. Avete disegnato il vostro super Pasqualone? Sì, perché il nuovo Pasqualone 2020 si può colorare, disegnare, personalizzare. Un mega uovo pieno di sorprese gormitiche che potete trasformare come più vi piace. E mi raccomando, mandateci le vostre opere al Gormiti Show andando su gormitishow.gormiti.com per vederle nelle prossime puntate. Ed eccoci arrivati alla prima posizione. Portano fortuna e sono rosse e nere. Di solito sono molto piccole, tranne quando Johnny decide di travestirsi come una di loro per avere più fortuna. Avete indovinato cosa sono? Che fai? Giada, ma non lo vedi? Sto riordinando. Le coccinelle. Sì, le cucinelle, sprono le mie amiche coccinelle a mandarmi tutta la fortuna necessaria. Ma ancora con questa storia? Giada, è per la sfida. Lo sai che, oltre a tutta la mia bravura, ovviamente, ci vuole anche tanta fortuna. Sai che le cucinelle portano fortuna, no? E scusa, e fai una freccia verso di te per portarti fortuna? No, verso chi la devo fare? Verso di te la freccia, è ovvio <ride> che la faccio verso di me. Ma forse sai, hai ragione Giada, ci vuole qualcosa in più. Ta-da! Johnny, ma come ti sei conciato? Sono Johnny la Coccinella e sono qui per combattere il crimine e salvare le donzelle dal e salvare le donzelle dal e salvare le donzelle dal le donzelle dal, pe... dal pericolo, pericolo. Dal pericolo. pericolo, pericolo. E comunque Johnny, qui non c'è nessun pericolo, ah. nessuno. Shhh. Hai sentito anche tu? Che cosa? Deve essere Lord Voidus che nei paraggi e si sta mangiando anche tutti i miei biscotti. Tranquilla, non se li mangerò tutti, Gianni. Allora, qui non c'è l'orvoidus, non ci sono i biscotti e non c'è nessun pericolo. Poi vestito così, non fai paura neanche di una mosca. Eh, ok. Quindi direi una cosa: mm. iniziamo a giocare, che forse è meglio. no? Vabbè, però, tanto mi porterò tanta, tanta fortuna. <ride> vedremo. Vai. Io prendo, prendo questa. Va bene, io questa. Chi vincerà, Gianni, la Concinella o già dalla Mosca? Non sono una mosca. Lo <ride> vedremo tra poco. Antipatico. Allora. Ah. Allora, io ho trovato Piron. Io ho trovato Lord Voidus. Tremate. Vediamo un po'. Sotto Sottopiede ti dico già che è il numero 8. Io ho il numero 5. Nella card. Sento di vittoria. Ho il numero 6. Sì Numero 9. Allora, già da, Allora, vestito da coccinella vestito da indiano, vestito da uomo di latta. No, no! giusto! Vinco sempre! Se la prossima volta mi vesto anch'io allora, scusa! Sono fortissima! La prossima volta ti, ti vesti da mosca? No, non mi piace una mosca, non porta fortuna una mosca! Sai cosa faccio? Adesso vado a mettere i codici nel computer, nel sito dei Gormiti, così poi giochiamo sull'app! Sì, perché questa parte della puntata è finita! Però prima direi che forse è meglio che vai a cambiarti! Forse mi sa che hai ragione! Ok amici, per oggi dal mondo del Gormiti Show è tutto! Speriamo di avervi divertito con questa speciale classifica e non vediamo l'ora di tornare ancora con nuove puntate. Continuate a seguirci e mandarci i vostri disegni. Ciao!